Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi facciamo una riparazione on the road, nel senso che sono rimasto per strada, nel campo, allora si è spaccato un altro prigioniero del carburatore, quindi lavora male, aspira aria, e è un lavoro che avrei dovuto fare già dell'anno scorso, lo faccio quest'anno, quindi adesso lo tiriamo giù, siamo qui in mezzo al campo, lo porto su da me dove ho il banco da lavoro, e poi vedo cosa riesco a fare, sennò al limite mi faccio aiutare dal da mio amico Fabbro. Piano piano adesso vi faccio vedere gli step di lavorazione, toglierò ovviamente questo caso di ferro perché teneva la varmita che è sovradimensionata e ha spaccato un altro prigioniero l'anno scorso. E insomma c'è qualche lavoro da fare, mi serve farlo veloce perché devo lavorare quindi adesso vi faccio vedere ok il più è fatto praticamente adesso è un gioco da ragazzi detto fra di noi quindi adesso lo carico porto su con la carriola e lo esaminiamo punto a punto perché è ora che comincia a lavorare ok ma per prima cosa dobbiamo togliere il serbatoio perché devo fare delle saldature e quindi non è, non è il massimo anche se l'ho svuotato i vapori non fanno bene quindi non evitare di farci male in tutta posizione perché non posso scaldarlo e non posso tagliarlo quindi o viene via così o se no siamo nei, nei guai Bene, la dolcezza si ottiene tutto. Ok. Questo lo tiriamo via ben lontano. Triamo via il filtro dell'aria. ne approfittiamo per pulirlo adesso mi avvicino vi faccio vedere dove si è rotto dove aspirare Questa una riparazione di fortuna fatta in mezzo al campo, poi sono rimaste lì. Togliamo via tutto, bisogna fare un bel lavoro. Bene, mi avvicino con l'altra la, fotocamera e vi faccio vedere esattamente il punto dove si è rotto il prigioniero. Ecco, questo è il punto dove si è rotto il prigioniero. Quindi cosa succede? Voi non lo vedete però fa delle piccole oscillazioni il carburatore, quindi entra aria che non dovrebbe entrare e eh, rovina tutta la carburazione, quindi il, il motore va a singhiozzo, continua ad accelerare ed accelerare, ad accelerare accelerare e perde potenza. E come in questo caso, che la benzina è un po' vecchia, è di qualche mese, eh, addirittura non rimane acceso e quindi poi si spegne. Ed è il momento di fare un po' di lavoro. Un altro prigioniero, so lo, eccolo qui, questa marmita è troppo grossa, quindi adesso la sostituisco, ne metto una più piccola, farà più rumore, pazienza. Il problema adesso è se togliere questo prigioniero qui incastrato nella testa. Dovrò saldarlo e vedere se riesco a toglierlo, altrimenti vado all'amico Fabbro e mi faccio dare una mano. Gli attrezzi diversi dei miei. Adesso tolgo sto po' di marmitta, peccato perché aveva un bel sound, non dava fastidio, però purtroppo è troppo grossa, quindi con le vibrazioni mi spacca i prigionieri. Allora ne metterò una più piccola. Se dovete fare questo lavoro col serbatoio della benzina. Il consiglio che vi do è quello ovviamente di svuotarlo, svuotare il carburatore e i tubi e poi riempirlo d'acqua senza far andare ovviamente poi l'acqua nel carburatore. Io ho un rubinettino all'uscita del serbatoio ecco se avessi dovuto fare quell'operazione l'avrei riempito d'acqua perché anche se è vuoto comunque dentro ci sono i vapori con le scintille della saldatrice o magari se dovete fare un taglio di lamiera, ecco lì è veramente pericoloso. Però se lo potete togliere meglio. Ok, via il carburatore. Dovrebbe vedere un po' meglio. il prigioniero, non importa. Oh, fuori fortuna, forse, forse, forse, ah guardate, si era abitato il prigioniero, si era sbloccato sotto, quindi non ho bisogno di lavorare su questo, questo sì, lavoriamo solo su questo Andiamo con un po' di fortuna riesco a svitarlo se no devo saldarlo figurati questo è incastrato dentro No, questo lo togliamo visto che la fotocamera è morta, volevo solo aggiornarvi, finalmente ce l'ho fatta. Ho, ho saldato un bullone, nello svitare si è rotto anche il bullone, ma non importa perché sto tirando fuori il pioniero. Credetemi, per essere un lavoro fatto in casa, questo mi dà una grandissima soddisfazione perché non devo andare dal nemico perder tempo invece così posso risolvere il problema per adesso al momento metterò la marmitta della, della barra falciante che non uso poi ne comprerò una nuova come vi dicevo fa un rumore che la vallata mi sente da una parte all'altra ma non importa pazienza ne troverò una migliore e la cambierò eccolo qua eccolo qui bellissimo lavoro che ho una pacca sulle spalle da solo ok tiro via l'altra marmitta, la monto e, e rimonto il tutto ok ho cambiato batteria tolto il prigioniero ora troviamo il bulloncino adatto il problema è trovarlo della stessa lunghezza ne ho donne e dovrò tagliarne uno Ok, come l'hanno detto, ne tagliamo uno a misura, ok, tagliato a misura, manca la guarnizione, non mi dite niente, ma non ce l'ho. E eh, va bene, così. Vediamo se basta. non devo tagliarlo ancora. E un centimetro ancora, ragazzi. Piccolo consiglio, quando dovete tagliare un bullone... Prima infilate il dado dentro, poi a misura lo tagliate e dopo ho fatto 4-5 volte avanti e indietro, così potete ricostruire il filetto. Ok, ci siamo. Okay, sto cercando un paio di rondelle di quelle spaccate. Non so come le chiamate voi, ma queste qua, forse le vedete, sono rondelle spaccate. E queste servono a non far mollare il, il dado. Tengono sempre in tensione. Ok. Vediamo se ci siamo. va bene. Fatto. Benissimo. Questo l'abbiamo risolto. Mettiamo il carburatore. Facciamo la stessa cosa. Trovo un paio di rondelle spaccate. Allora, qui ho utilizzato il suo prigioniero con il dado e la rondella spaccata. Qui invece non mi piaceva come teneva, quindi ho semplicemente fatto io, tagliato a misura, un bulloncino, ho messo il dado spaccato. Adesso avvitiamo. Ah, ecco perché. Perché si è spannato dentro quindi adesso mettiamo sotto un controdado ecco perché non teneva ragazzi ok Adesso sì, questo invece ancora è buono, lo teniamo. Bene, questo abbiamo risolto. Adesso che ci sono, ho tutte le plastiche e le lamirati che si sono staccati, spanati nel tempo, un macello. Quindi adesso dobbiamo trovare il modo di fissare Non è un bel lavoro, non è facile. Ma in modo dovremmo farlo. Okay. qui ce ne va ancora una, però mettiamo prima il serbatoio. Ok, torno col, con lo smartphone per avvicinarmi un attimino. Ho serrato tutto quello che potevo serrare. Anche il serbatoio si muoveva da una vita. Ho rimesso il filtro benzina pulito. Ho pulito il filtro dell'olio con il diluente al nitro, che ho messo l'olio nuovo. Tra l'altro volevo fare lo sborone, gli ho messo 5,30 perché avevo solo quello in casa no come ovviamente va bene qualunque ho le motore 15 40, che costa poco è l'ideale ora onde evitare critiche sappiate che una volta rimontato che adesso non c'ho voglia lo pulirò quindi non mi dite niente finisco di montarlo e poi lo, lo, lo rimontiamo sopra il motocoltivatore ok l'ho rimesso su ovviamente essendo da solo o metto su o riprendo quindi questa è Adesso fisso soltanto il primo, poi chiudo, chiudo tutto, vediamo se va. Tempo di lavoro un'ora e mezza, due al massimo. Dai, non male. In chiusura di video, quando ho finito di montare tutto il motore, poi ho voluto cambiare tutti i tubi della benzina perché ormai erano duri, erano crepati. Una volta all'anno, ogni due al massimo, questi vanno cambiati perché si induriscono quindi ho rifatto tutto il collegamento, l'ho spostato, l'ho fatto in modo che occupasse meno spazio rispetto a prima filtro benzina nuovo, aggiunta fatta così al volo, questo l'ho lasciato perché sennò perdevo troppo tempo a doverlo allargare e qua ho messo un rubinetto che non è il suo ma funziona molto bene, mi serve per chiudere quando finisco di lavorare perché sennò non, non, non mi piace lasciare sempre in circolo la benzina bene adesso lo mettiamo in moto e vediamo come va Sentite che il minimo fa rumore, però il minimo adesso è regolare, non balla più. Fa molto bene, sono contento, posso cominciare a lavorare nel campo. fino a dove arriva il minimo, dai non è lontano, al limite da regolare un pelo, ma sono già contento così. Bene, vi ringrazio per essere stati con me, questo è stato un video molto molto artigianale, quindi i veri meccanici non si offendano, eh, soprattutto non mi critichino perché è veramente è stata un'operazione e una riparazione fatta in casa alla buona. Bene, vi auguro una buona giornata, alla prossima!